Benvenuti, in questo video parleremo della storia del telescopio astronomico. È difficile tracciare esattamente la nascita del telescopio moderno. Il primo riferimento certo risale al 1608 in una richiesta di brevetto da parte del fabbricante di lenti olandesi Lippershey. Il brevetto venne però negato perché pare che l'invenzione fosse già nota. L'anno successivo Galileo Galilei venne a conoscenza dell'idea di Lippershey e ne costruì una versione migliorata. Il telescopio di Galileo era costituito da un tubo con una lente concava ad una estremità ed una piano convessa come oculare all'altra estremità. Questo tipo di telescopio si chiama telescopio rifrattore in quanto usa lenti per concentrare l'immagine sull'oculare. Quando Galileo puntò il suo strumento verso il cielo notturno, osservò i crateri della Luna, scoprì i quattro satelliti maggiori di Giove e vide che la Via Lattea era in realtà composta da una miriade di stelle non visibili a occhio nudo. I telescopi rifrattori sono stati per molto tempo i protagonisti dell'osservazione astronomica. Nel tempo sono state realizzate delle varianti anche bizzarre, come i telescopi aerei. Si tratta di strumenti privi di tubo in cui le lenti sono sospese su una struttura aerea lunga anche decine di metri. Al di là della loro spettacolarità, questi telescopi non hanno avuto molto successo perché le strutture di sostegno tendevano a flettersi rendendo impossibile una messa a fuoco stabile. Uno dei problemi che affliggono i telescopi rifrattori è l'aberrazione cromatica. Le lenti agiscono come prismi scomponendo la luce in vari colori che non vengono messi a fuoco nello stesso punto. Il risultato è che le immagini tendono ad avere degli aloni viola e verdi che ne compromettono la qualità. Il problema può essere risolto impiegando schemi ottici più complessi. Ad esempio il cosiddetto doppietto acromatico usa due lenti affiancate ed è in grado di mettere a fuoco due colori nello stesso punto. Schemi ancora più complessi e costosi da realizzare consentono di mettere a fuoco tre colori nello stesso punto, limitando di molto l'aberrazione cromatica. L'uso di lenti non è l'unico modo per ingrandire gli oggetti. Già Galileo e altri dopo di lui avevano descritto la possibilità di usare specchi concavi, ma fu solo nel 1668 che Isaac Newton riuscì a mettere in pratica l'idea costruendo il primo telescopio funzionante basato su specchi. Il telescopio newtoniano si basa su un tubo aperto su un'estremità. La luce entra e colpisce uno specchio parabolico, detto specchio primario, posizionato all'altra estremità. Lo specchio primario fa convergere la luce verso uno specchio piano secondario, sospeso vicino all'ingresso, che fa uscire l'immagine verso un oculare dal quale può essere osservata. Il telescopio newtoniano ha subito preso piede perché non è soggetto ad aberrazione cromatica ed è semplice costruire specchi di grandi dimensioni anche con strumenti rudimentali. Ad esempio, nel 1789 lo scopritore di urano William Herschel costruì un telescopio con uno specchio di 1,2 metri di diametro. Nel 1845 l'astronomo britannico William Parson costruì il Leviatano di Parsontown. Un telescopio con uno specchio di 1,8 metri di diametro che per un certo periodo è stato il più grande telescopio al mondo. La corsa alla costruzione di telescopi sempre più grandi non si è ancora fermata. Attualmente il più grande specchio singolo è installato nel Large Binocular Telescope, nell'osservatorio del Monte Graham in Arizona. Il telescopio contiene due specchi, ciascuno del diametro di più di 8 metri. Specchi così grandi sono estremamente pesanti e poco maneggevoli. Per ottenere aperture ancora maggiori si usano specchi segmentati, cioè composti da una serie di tasselli affiancati. Questa idea è stata sviluppata dall'astronomo italiano Guido Horn d'Arturo, che qui vediamo con il prototipo da lui realizzato nel 1952, composto da 61 tasselli esagonali con un diametro complessivo di 1,8 metri. Lo specchio segmentato più grande attualmente in uso è situato nel Gran Telescopio Canarias, a La Palma. Composto da 36 tasselli, ha un diametro di più di 10 metri. Ma perché è importante costruire telescopi sempre più grandi? Le caratteristiche principali di un telescopio sono l'apertura e la lunghezza focale. L'apertura è il diametro della superficie che raccoglie la luce. La lunghezza focale è la distanza tra il centro della lente o dello specchio primario e il punto di fuoco. Aumentando l'apertura, cioè il diametro della lente o dello specchio, si può raccogliere più luce e quindi osservare meglio oggetti deboli. Aumentando la lunghezza focale, invece, si possono ottenere ingrandimenti maggiori. Un problema che affligge tutti i telescopi terrestri è la presenza dell'atmosfera. Ci troviamo in effetti sul fondo di un immenso oceano d'aria. La turbolenza dell'atmosfera produce immagini sfoccate e tremolanti. Questo problema è tanto più grave quanto maggiore è l'apertura di un telescopio. Una possibile soluzione consiste nel deformare dinamicamente gli specchi per compensare la turbolenza atmosferica. Questo meccanismo prende il nome di ottica adattiva ed è impiegato in tutti i grandi telescopi. Queste immagini all'infrarosso mostrano la differenza che si ottiene usando l'ottica adattiva sul pianeta Urano e su Saturno. Questo invece è il centro della nostra galassia in cui l'ottica adattiva consente di migliorare in modo drammatico il livello di dettaglio. Un'altra soluzione per evitare i problemi causati dall'atmosfera consiste nel mandare i telescopi nello spazio. I telescopi spaziali hanno l'ulteriore vantaggio di poter osservare frequenze dello spettro elettromagnetico che vengono assorbite dall'atmosfera, come ad esempio i raggi X. Il telescopio spaziale più famoso, anche se non il primo, è sicuramente Hubble. Lanciato nel 1990, avrebbe dovuto rivoluzionare la nostra conoscenza del cosmo. Purtroppo, le prime immagini hanno mostrato un grave difetto dello specchio primario, che ne avrebbe compromesso il funzionamento. Per rimediare, fu necessaria una missione shuttle nel 1993, in cui gli astronauti installarono un dispositivo in grado di correggere l'anomalia. Dopo la riparazione, Hubble ha prodotto e continua a produrre immagini mozzafiato e nuove scoperte scientifiche. Nel giorno di Natale del 2021 è stato lanciato il telescopio spaziale James Webb. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Molti chiamano il telescopio Webb il successore di Apple. In realtà i due strumenti sono complementari. Hubble è in grado di osservare nell'ultravioletto e nella luce visibile, mentre il telescopio Webb è specializzato per l'osservazione nell'infrarosso e sarà in grado di vedere più lontano nel tempo e nello spazio e studiare l'universo primordiale. A differenza di Hubble, che si trova in orbita bassa, il James Webb si trova in prossimità del punto di Lagrange L2 del sistema Sole-Terra, a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. James Webb ha uno specchio primario di 6,5 metri di diametro, composto da 18 tasselli esagonali. Il confronto con lo specchio singolo di Hubble, del diametro di 2,4 metri, mostra l'enorme aumento dell'apertura. A causa delle sue dimensioni, il telescopio Webb è dovuto essere ripiegato come un complicato origami prima di essere inserito nel razzo vettore. Nel suo lungo viaggio verso il punto di Lagrange L2, durato più di due settimane, il telescopio si è progressivamente aperto fino a raggiungere la configurazione operativa. Finalmente il telescopio è in grado di produrre le prime immagini. Il livello di dettaglio è spettacolare possiamo solo immaginare le scoperte che riusciremo a fare grazie a questo strumento.